Ragazzi, ho appena letto su Millionaire di questo mese delle cose pazzesche che sono cose che pensavo da anni e le dice lui, Lorenzo e sapete cosa? Quasi quasi lo chiamo Ok, allora, innanzitutto Lorenzo, benvenuto Grazie mille e Io ho deciso di contattarti per due motivi e perché prima ho letto il tuo articolo su Millionaire e allora sono andato sul tuo sito e ho letto uh, la frase che mi ha colpito: che è, quando iniziai a lavorare, già dopo pochi anni guadagnavo molto bene, avevo clienti in tutta Italia, invece molti professionisti si lamentavano del poco lavoro o avevano addirittura lasciato, scrivi. E mi ha colpito perché è successe lo stesso a me con la prima attività che aprì e in realtà continua a succedere oggi con i vari progetti che provo a sviluppare. Allora iniziai a chiedermi com'è possibile, nel senso, è solo questione di ottimismo o c'entra qualcosa? Magari l'attitudine, la voglia di fare? E in caso come sviluppare questo aspetto? Allora. In realtà eh, non parlo mai tanto di ottimismo, anche se io sono una persona ottimista, ma ehm, siamo stati formati fin da piccoli a eh, non essere realisti, perché è vero che l'ottimista non è un realista, ma neanche il pessimista lo è. E in realtà noi siamo, soprattutto oggi con, con internet, con il web, eh, ci sono molte molte più opportunità di quelle che ci fanno credere e per cui siamo stati, siamo stati cresciuti con una mentalità un po' con quella che chiamo una grammatica della mediocrità eh, nel senso che ci hanno sempre detto, eh, quanti genitori hanno detto ai propri figli eh, io voglio è una parolaccia no? oppure da maleducati siamo stati cresciuti eh, con una mentalità un po' mediocre, una mentalità del abbassa la testa, accontentati eh, non ci sono opportunità poi noi italiani siamo un, degli esperti in okay. questo, per cui quando siamo grandi poi non riusciamo neanche a vedere quali sono le opportunità e ci adattiamo a quello che ci dà il mondo, quando io ero un libro professionista all'inizio vedevo persone molto più brave di me dal punto di vista tecnico, che però non si muovevano, si lamentavano che non c'era lavoro, però quando chiedevano cosa hai fatto per trovarlo, le solite quattro cose e basta mentre io mi sbattevo all'inizio, i primi anni, giorno e notte per trovare clienti. Ovvio mm. che dopo io ne avevo dieci volte di più di un mio collega che non faceva nulla o faceva le solite cose. Nella stessa categoria. È questione categoria. di atteggiamento, nel senso che è questione di ehm, una mentalità completamente diversa, di cambiare le routine mentali che noi abbiamo e di cominciare a vedere il mondo dal punto di vista opposto. Invece di mettere in dubbio eh, tutto quello che facciamo, come facciamo noi, prova ad andare da qualcuno e dire che hai un sogno Ti metteranno subito i bastoni Prima fra le cosa, ruote Prima Iniziamo a vedere il contrario, iniziamo a mettere in dubbio le nostre paure E cominciamo a lavorare sugli obiettivi e vedrai che vai molto più lontano Ottimo, ok Collegata a questa sì. c'è il secondo punto che è allora, Oggi sembra che in Italia si pagano troppe tasse, l'immigrazione è fuori controllo, la sicurezza è tra le più basse di sempre. O almeno questo traspare da telegiornali, radio, ma anche su Facebook con le classiche notizie clickbait, quel titolo sensazionalistico che uno condivide senza neanche poi troppo approfondire. Poi in realtà spengo la tele... Chiudo Facebook e mi vedo con colleghi, imprenditori che aprono attività sul territorio, ma anche online e cooperano con gente ormai da tutto il mondo, creano posti di lavoro, eccetera. E quindi queste, io a queste due visioni così opposte ci penso quotidianamente. Cioè, secondo te, qual è la realtà? C'è una sorta di distorsione della realtà o sono due facce della stessa medaglia? Come la vedi? allora eh, il, mio, il mio consiglio che ti posso dare subito è spendi e non guardare mai più il telegiornale il telegiornale utilizza una tecnica che si chiama cherry picking che vuol dire raccolta delle ciliegie prova a immaginare che tu abbia una tonnellata di ciliegie che vuoi vendere a me le porti in un camion, sono bellissime ma io ti scelgo le 10 ciliegie a marcia che ovviamente ci sono e ti dico che le tue ciliegie sono marce. è vero? ovviamente no il telegiornale fa esattamente la stessa cosa. Prende dalle migliaia, milioni di notizie che ci sono ogni anno, eh, e prende quelle che, le marce, no? quelle che interessano di più, quelle che vendono di più. Per cui in un giorno, in realtà, se tu guardi non il telegiornale, ma testate specialistiche, altre anche telegiornali internazionali, succedono molte più cose, anche positive. Per cui noi siamo stati portati dal telegiornale, dalle news, eccetera, a guardare una realtà che è molto limitata e tra l'altro molto negativa. Siamo l'italiano medio è convinto che l'italia vada male quando invece siamo da poco è uscita una ricerca che siamo la seconda potenza europea dentro la Germania, ma molti si stupiscono perché dicono no, non è possibile, e solo perché hanno fatto cherry picking, cioè hanno scelto solo le notizie negative, quindi questa è una grande distorsione della realtà, è così grande che se una banca lo facesse con te, quindi se... Eh, scegliessero le informazioni da dare e non ti dessero le informazioni negative ad esempio sull'investimento sarebbe una frode, addirittura il cherry picking diventa un crimine in alcuni casi, ma il telegiornale purtroppo è non, è, non è considerato un criminale se lo fa, sì, sì. è una distorsione, anche le persone che dicono non c'è lavoro, in realtà devi guardare nel tuo settore in particolare e chiederti quali sono le strategie per avere lavoro nel tuo settore, nella tua regione, nella tua particolare nicchia e vedi che la realtà è completamente diversa. Per cui attenzione a, a farsi dare da notizie che sono veramente distorte. Chiaro, chiaro. Bene, eh, ultima domanda che è una questione che mi sta a cuore. Nel senso che la parte che mi è risultata più difficile è stata forse uh, il discostarsi dalla massa, cioè voler magari mettere 1000 euro in un progetto rispetto al televisore o il voler passare la domenica a studiare come fare un sito da zero piuttosto che guardarsi la partita con gli amici. E allora volevo sapere, Mari, tu cosa potresti dire alle persone, ma forse in realtà a me stesso, quando ci si sente tirati tra queste due forze. Ma eh, la prima cosa che a me è sempre successa questa cosa, nel senso che io sono sempre stato un appassionato, poi riconosco il valore fondamentale della strategia e dei soldi anche, no? quindi bisogna guadagnare perché altrimenti la passione diventa un obbligo. però sono stato sempre un appassionato e quindi sono stato sempre un po' diverso dalla, da, da, da amici e colleghi che avevo intorno. E quando inevitabilmente mi dicevano, ma chi te lo fa fare, eccetera, eccetera, prima di tutto guardavo la persona davanti a me e mi chiedevo, ma io voglio diventare come lui? Oppure lui no. ha fatto cose che eh, valgono e quindi eh, posso ascoltarlo, perché se quello che mi dà un consiglio non ce l'ha mai fatta, non ci ha mai neanche provato, non ci sta neanche provando a pensarci, in realtà... Quando ti dicono non ce la puoi fare, ma chi te lo fa fare, ma è tutto inutile, non stanno parlando di te perché non ti conoscono, stanno parlando di se stesse, stanno cercando di convalidare la loro storia, il perché non stanno facendo una cosa. Nella vita si può fare solo due cose, o fai o non fai, solo che noi abbiamo una terza via. Una storia che ci raccontiamo per placare un po' il nostro ego quando non facciamo qualcosa, dal buttare la spazzatura a mangiare un gelato quando certo. non dovremo. Quindi ci raccontiamo delle storie per aiutare la nostra autostima. Quindi, vabbè, dai, adesso piove, è inutile buttare la spazzatura, lo faccio domani, oppure, dai, stasera il gelato me lo merito. Sono tutte storie, ma in realtà, nella vita, o oh fai o oh non fai. Per cui quello che ti raccontano sono storie. In realtà devi pensare che per qualsiasi obiettivo, anche più ambiziosi, ci sono state migliaia di persone che li hanno raggiunti. Per cui ogni obiettivo che noi abbiamo, a parte forse andare su Marte, eh, ogni obiettivo è già stato raggiunto. Di Quindi una strategia c'è. Non ascoltare, non ascol ascolta le persone eh, che, che invece... Eh, ce l'hanno fatta oppure che eh, hanno fatto un errore in quel campo e quindi ti danno una, una, una lezione di vita importante. Eh, D'altronde tu non, non impareresti a uh, riparare un rubinetto da uno che non sa fare idraulica, devi ascoltare un idraulico. No? Allo stesso modo eh, io consiglierei di andare a frequentare le persone che invece stanno già facendo quello che tu vuoi fare e vedrai che la storia e i consigli sono completamente diversi anche potenzianti magari. E eh, Sì, anche perché quando, quando ti dicono di non fare una cosa, te lo dicono perché per esperienza quello è un errore, per cui non ti diranno non lo fare perché non ce la farai mai, semplicemente non lo fare perché per me è stato un errore, eh, fai piuttosto questo e quindi ti danno una strada, ti danno una strategia e ti fanno vedere semplicemente che si può fare. Vero, vero. Bene, in realtà vorrei continuare la chiacchierata, però diciamo che per questo primo episodio può bastare, ma in realtà molte risorse si trovano online sui tuoi portali, quindi Mari lasciaci qualche riferimento così da poterti cercare, trovare. Ma eh, Io faccio video praticamente tutti i giorni perché produciamo video anche per le multinazionali con le learning, per cui sul canale YouTube Lorenzo YouTube. Paoli ci sono. Uh, più di 200 video sulla pagina facebook hai appena caricato uno eh sì infatti no. ne, ne carichiamo appunto uno al giorno per cui uh, pagina facebook uh, profilo instagram ci sono quasi 20.000 contatti I, i nostri siti sono diversi per ogni, per ogni nostra attività per cui uh, ci sono tanti modi per vedere quello che facciamo e per vedere anche come ci muoviamo con i social che oggi uh, sono fondamentali Certo, certo. Recupererò tutto anch'io. Va bene, intanto ti ringrazio, magari anche alla prossima. Grazie a te. Va bene, ciao Lorenzo. Ciao, ciao, ciao.